Salve a tutti, faccio questo video per mostrare una cosa che ho scoperto io stesso ieri sera e quindi mi, mi sento un po' obbligato ad informare la gente, poi ognuno penserà ciò che vuole. Si è chiaro però che stiamo parlando di accadimenti reali, stiamo, visualizzeremo un brevetto registrato e quindi non è fantasia o pensiero. Andando su Patent Scope, sarebbe Patent Scope, è eh, il sito dove si possono verificare tutti i brevetti mondiali che esistono con un numero di serie si possono leggere in chiaro. Clicchiamo qui, access the pattern scope database, access the pattern scope database, sarebbe appunto il database contenente tutti i brevetti mondiali. Qui dove è scritto field, campo field, selezioniamo ID number, ID number, e dove c'è scritto Search Terms, scriviamo 060606 che è il numero del brevetto e clicchiamo su ricerca. A questo punto il primo che vi comparirà in sequenza è proprio il brevetto della Microsoft Technology LLC datato 26 marzo 2020. Lo apriamo cliccando a sinistra dove è sottolineato ed ecco qua. Qui abbiamo la descrizione con un bel schemino del brevetto in sostanza. Adesso andiamo a fare una traduzione e poi a spiegarlo in maniera concisa. L'attività del corpo umano associata ad un'attività fornita ad un utente può essere utilizzata in un processo di estrazione di un sistema di criptovaluta. Un server può fornire un'attività a un dispositivo di un utente che è accoppiato in modo comunicativo al server. Un sensore accoppiato o costituito dal dispositivo dell'utente può percepire l'attività del corpo dell'utente. I dati sull'attività corporea possono essere generati in base all'attività del corpo percepito dall'utente. Il sistema criptovaluta comunicativamente accoppiato al dispositivo dell'utente Può verificare se i dati di attività del corpo soddisfano una o più condizioni impostate dal sistema di criptovaluta e assegnare come una sorta di premio criptovaluta per l'utente i cui dati del corpo e cui l'attività è verificata. In breve, perché così non si capisce molto, dai linguaggi tecnici significa che Tramite un microchip che poi sarà una sorta di tatuaggio a base di nanotecnologie, monitoreranno l'attività del corpo, in base a questa attività eh, vi daranno criptovaluta eh, sotto forma di premi o altro e quindi controlleranno e influenzeranno soprattutto i vostri comportamenti, eh, attività cardiaca, del sangue e quant'altro soprattutto cerebrale ovvero rendendolo ulteriormente più chiaro saremo come robot e se faremo esattamente ciò che vogliono o ci faranno fare avremo questa criptovaluta perché il punto è creare questa criptovaluta come un controllo che sostituisca la moneta e tutto il sistema come lo conosciamo oggi e eh, questo è il brevetto. Badate bene che tramite questo tatuaggio a base di nanotecnologie a quel punto verrà influenzata, che è peggio di controllata, tutta la nostra attività cerebrale e corporea. Influenzata, loro potranno decidere cosa addirittura farti pensare o cancellare qualche tuo pensiero. E non è fantascienza ma è realtà. Adesso andiamo a vedere una bella cosa, una bella cosa è Apocalisse 13, 16, 18, d'accordo? Ecco qua, faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte e che nessuno potesse comprare o vendere. Signori, la Bibbia, migliaia di anni fa, quello che abbiamo detto prima, la criptovaluta, fatta in modo che chiaramente poi solo chi la possiederà potrà appunto comprare, vendere, accedere, a qualunque cosa praticamente benché magari all'inizio non sarà proprio obbligatoria dopo lo diventerà continuiamo a leggere senza avere tale marchio ah, sì perché in effetti questo sistema di criptovaluta di microchip non sarà altro che una specie di tatuaggio eh, appunto a nanotecnologie come ho detto prima quindi un marchio cioè il nome della bestia o il numero del suo nome qui sta la sapienza che intelligenza calcoli il numero della bestia essa rappresenta un nome d'uomo e tal cifra è 666 andiamo a vedere qui nuovamente 666 eccolo qui 666 benissimo adesso a voi le conclusioni questa cosa potrà farvi Vedere, io spero di altre riflettere, infatti ho impiegato questo mio tempo per cercare di dare questa informazione che ho appreso tra l'altro ieri sera e mi sembrava dovuto informare insomma, quanti volessero o tutti. Questi sono fatti, potete valutare da voi, poi se volete ancora continuare a insomma a credere al TG o ai programmini o a tutto quello che vi inculcano fate pure Conte pochi giorni fa ha parlato con Bill Gates e questo è un dato di fatto verificabile tranquillamente online dove vogliate voi per chi non lo sapesse il signore sulla sinistra è il signor Bill Gates, signore della Microsoft questa brava anima che sta investendo 250 milioni per la ricerca di un vaccino totalmente inutile detto da premi Nobel in campo medico per il coronavirus per approfondimenti potete trovarli in rete o dovunque vogliate voi adesso chi è Bill Gates per poter chiamare Conte eh, uno dice oh, è Bill Gates multimilionario miliardario proprietario della Microsoft Beh, e quindi quindi ciò significa che Qualunque persona ricchissima, quindi io so, un narcotrafficante, tranquillamente puoi chiamare Conte o un sindaco o qualcun altro e insomma decidere il futuro, la sorte del popolo. In fondo è miliardario e questo è quello che accadrà. Abbiate una buona giornata, spero che tutti voi possiate riflettere e potete controllare da voi stessi questa informazione.